Il Comune di Modena ha avviato il progetto Codit Make It per l'introduzione di elementi di coding e di making, ovvero programmazione informatica e costruzione digitale, nell'offerta formativa di alcune scuole primarie della città. Codit Make It è un progetto pilota, della durata di due anni, per l'uso delle tecnologie digitali in classe in maniera consapevole, critica e creativa, finalizzato alla realizzazione di progetti che promuovano la collaborazione tra diversi ambiti didattici. L'attività di coding è condotta in maniera coinvolgente. Ai bambini viene proposto di realizzare un videogioco interattivo, che prevede di scrivere una storia, creare personaggi, applicare i meccanismi del gioco, realizzare grafiche e suoni e assemblare il tutto. Il linguaggio di programmazione utilizzato è Scratch, sviluppato dal MIT, Massachusetts Institute of Technology, per la didattica informatica. Il progetto prevede che i bambini lavorino in un gruppo favorendo lo scambio di competenze e esperienze e la collaborazione di tutti al risultato finale. Sia il lavoro di gruppo sia Scratch stesso hanno componenti social che favoriscono e promuovono la collaborazione e l'integrazione tra i componenti del gruppo. Dal coding i bambini passeranno poi ad esplorare le caratteristiche del making giungendo a realizzare oggetti fisici partendo da elementi digitali. Codit Make It per giovani makers che vogliono esplorare il futuro!